Il contatto con mondi diversi può essere percepito metaforicamente come un incontro fortuito ed inaspettato, con la somma delle esperienze culturali e vissute, il pensiero, l'animo e l'ingegno di coloro con i quali entriamo in relazione. La professione di bibliotecaria mi ha dato e continua a darmi più delle volte quest'opportunità, uno stato di grazia inatteso ed arricchente. Potrei definire la biblioteca la mia particolare forma di Bildungsroman, un romanzo nel quale, anziché sfogliare pagina dopo pagina, si incontrano persone e si consolidano le relazioni e i saperi. C'è ad esempio il mondo di Filippo, professore di storia moderna, veneziano doc, trapiantato a Torino. Dismissi gli abiti del docente universitario, si diretta ad organizzare eventi culturali da lui stesso denominati pretesti, a sottolinearne la natura aggregativa in cui le esperienze che nascono da un'idea a un tema offrono l'opportunità di trascorrere delle piacevoli serate in una dimensione conviviale. In occasione di un suo pretesto ho varcato per la prima volta la soglia del mondo musicale del compositore e direttore d'orchestra torinese Ezio Bosso, poco prima che la ribalta Sanremese lo rendesse noto al grande pubblico. Quella serata Bosso ha raccontato la passione e l'ironia che sono alla base dell'idea di fondo che la musica come la vita si possa fare in un solo modo, insieme. Poi c'è stato l'incontro con il mondo di Emanuele, il nostro cinefilo. Non c'è DVD del catalogo della Biblioteca Civica Centrale che sia sfuggito al suo vaglio. Il mio approccio ben poco professionale, durante il quale, registrando a suo nome il prestito del noto film di Eisenstein, gli ho fatto notare che pensavo che solo il ragionier Fantozzi fosse stato costretto a guardare la corazzata Potionkin, non ha compromesso la possibilità di scoprire, grazie alle lezioni che conduce, il mondo del metodo Feldenkrais, una disciplina che aiuta a sviluppare la consapevolezza del proprio corpo. Confesso però che solo a distanza di qualche tempo ho smesso di chiamarlo Rosencrantz per colpa di una mia spiccata propensione a storpiare i nomi unita a reminiscenze shakespeariane. Il prestito interbibliotecario, invece, mi ha regalato l'incontro con il professor Gianmarco Mondino, insegnante d'italiano delle scuole medie ora in pensione a caccia di documenti per le sue ricerche. Documenti che individuiamo in lungo e in largo per l'Italia e che gli procuriamo collaborando con le altre biblioteche italiane quando ha scoperto che una figlia di 10 anni la sua natura di docente ha preso il sopravvento su quella del ricercatore e ha iniziato a prendere a cuore la carriera scolastica di Lara fornendomi le sue preziose dispense piene di regole grammaticali che sinceramente non ricordavo più di aver studiato e infine la villa o meglio l'ammirazione che provo nei confronti del contesto nel quale si trova la biblioteca musicale Andrea della Corte che ha predisposto il mio stato d'animo ad accogliere la proposta un po' folle e straordinaria al tempo stesso ricevuta lo scorso ottobre, entrare nel mondo della musica suonando il clavicembalo. Anche se i veri artefici di questa nuova e stimolante impresa sono la mia insegnante Elisabetta, una concertista per la quale il cembalo non ha segreti, e Bernardo, lo strumento con il quale mi addentro ogni volta, in un dedalo di crome e semicrome che disvelano un mondo fatto di sarabande e minuetti, come questo composto nel 1600 da Henry Purcell